Venditalia 2018, ci troviamo allo stand della Coges e è immancabile l'intervista con Mario Maio, il responsabile commerciale dell'azienda. Buongiorno Mario e bentornato dinanzi agli schermi di vendintv.it. È sempre un piacere vedervi, buongiorno a tutti. Mario, tante le novità anche in casa Coges, cosa avete presentato, cosa state presentando qui a Venditalia 2018? La novità più importante è Nebular, è una soluzione di telemetria Industria 4.0, non è una, una novità l'argomento in sé, nella fiera sono state presentate molte eh, novità relative all'Industria 4.0 e, e all'iperammortamento, abbiamo fatto la nostra parte con un lavoro di ristrutturazione completa del nostro mondo di telemetria che già conoscevamo da, da oltre dieci anni eh, riportandoli in un'ottica nuova, moderna, con dei sistemi di nuova generazione, 4G estremamente potenti e in un'architettura cloud di ultimissima generazione alle nostre spalle c'è un monitor con una, una piantina, diciamo una, una cartina stradale, che cosa rappresenta? Allora Nebolar è un sistema che si basa su cloud e serve due tipologie di clienti, eh, un cliente strutturato che è un cliente che ha a disposizione un ERP cioè un gestionale e che non farà uso di questo strumento eh, perché è uno strumento di eh, gestione e visualizzazione degli allarmi e delle caratteristiche di ciò che accade all'interno delle macchine con il nostro sistema di telemetria. E il sistema senza questo pannello di controllo è interfacciato con i più importanti gestionali italiani parliamo di Digisoft, Target Informatica, Naviger questo strumento è orientato ai clienti più piccoli che vogliono una telemetria più semplice la nostra soluzione si basa su un pacchetto che è all inclusive, sostanzialmente abbinato ai nostri sistemi, quindi come piccola espansione dei nostri sistemi, il cliente può avere la soluzione chiave in mano senza ulteriori costi o la necessità di dover aggiungere SIM o aprire contratti con altri fornitori. Questo oltre a Pay 4 Vend, la vostra eh, soluzione di pagamento smart che ormai ha due o forse tre anni di vita. È stata lanciata la Venditalia Special Edition tre anni fa, quindi ha tre anni di vita. È un'app super consolidata, collaudata, non solo in Italia, ormai siamo presenti in America Latina, in Inghilterra, in Francia, in Spagna, in alcuni paesi dell'est, in Sudafrica. Quindi ha avuto un'espansione notevole e abbiamo avuto di, uh, modo di imparare, di stabilizzare questo che è un, è un mondo estremamente complesso. Mario, io ti ringrazio, ti invito a salutare tutti loro non prima di aver eh, detto qual è l'indirizzo di posta elettronica attraverso il quale poter contattarvi eh, da parte di chi desidera maggiori informazioni, chi vuol saperne di più su pay for vend o su Nebula. Info chiocciolacoges.eu Ovviamente ci sono anche i portali Pay for Vend e Nebular dedicati ai mini portali dedicati alla, al prodotto Grazie Mario, saluta tutti loro Grazie, arrivederci al 2020 Ci vedremo certamente prima magari a Vend in Pari o qualche altra manifestazione di settore Io continuo, non andate via, Venditalia continua